Allora, quaderni di archeologia nebrodea. Vittorio Alfieri, eh, io mh, le voglio chiedere perché quaderni? Avete forse concepito questa pubblicazione come una sorta di diario, di taccuino o di che cosa? Nasce da due motivi. La prima è una protesta, diciamo così, in un mondo editoriale a mio avviso inflazionato dove chiunque scrive libri, tra virgolette, da calciatori che scrivono le proprie memorie, ma eh, i quali a mio avviso si dimostrano molto più bravi con i piedi che con le mani o con la testa, presunti assassini che fanno i propri libri per discolparsi, chi non ha mai cucinato in vita propria che adesso scrive libri di cucina visto che tutti fanno un passo avanti di solito si fa per distinguersi io l'ho fatto indietro, io ho scritto un quaderno io e i miei collaboratori dell'associazione Restarte poi tra l'altro quaderno è una cosa più intima, più personale quindi è giustissima la sua osservazione è un taccuino, un diario come si addice ad un archeologo un archeologo medio bravo non ha mai certezze assolute anzi ehm, cerca sempre la fase successiva a quella a cui è pervenuto eh, nella ricerca quindi sono delle considerazioni, delle riflessioni a volte delle paure, a volte delle emozioni positive che io e gli altri eh, autori abbiamo voluto mettere nero su bianco eh, sperando che questo fosse il punto di partenza di un dibattito culturale, soprattutto archeologico, sui nebrodi Quaderni di archeologia, cosa racconta? Quaderni di archeologia, innanzitutto nelle nostre intenzioni Dovrebbe essere una collana, quindi l'intestazione eh, è Infatti, generica. C'è scritto il volume Uno. primo, no? Sì, sul si primo. Si presuppone che ci sia il secondo e fosse il testo. Sul primo non ci sono dubbi, certo. sugli altri non posso dire. Il problema garantire. nasce quando si dovrà fare il secondo. Esatto. Mm. Eh, nelle nostre intenzioni, nelle mie in particolare, eh, perché mi, sento, mi sono sempre sentito nebroideo, non stefanese, mio paese di origine. Eh, Ma non è più corretto dire nebrodenza anziché nebroideo? Eh, diciamo che questa è una diatriba linguistica su cui potremmo discutere sicuramente sì. però in questo caso eh, poi si pone un altro problema ci arriveremo tra un po' anche nella traduzione di altre lingue questo è un neologismo io per esempio, non, prudenza, non, bene, io per esempio non ho capito bene se i cittadini di Bassano del Grappa sono Bassanini o Grappini <ride> Bassanini, Bassanini ecco. con aspirazione <ride> ai Grappini però penso. <ride> e quindi nelle intenzioni dicevo c'è la volontà di raccontare questo territorio è il primo volume come si <SILENCIO> vince alla copertina e in questo caso Santo Stefano di Camastra ma non è una monografia perché come lei Siete fatte parlate, prendete in esame un territorio piuttosto vasto che va da Tusa fino ad Agatirno che finalmente abbiamo... esatto. possiamo stabilire con certezza che la città greca di Agatirno è ubicata a Capodorlando ancora, ancora discutiamo su... che non ci sono certezze in questo momento io mi sento di affermare che Agatirno è da localizzare a Capodorlando poi tutto è suscettibile di revisione. Scusi, in questo volume, quaderno di archeologia nebro a quale fonte vi abbeverate? Come eh. siete abbeverati. Bella domanda, di ufficiale c'è poco e spesso più che fonti scritte letterarie si tratta di fonti cartografiche che se sapute leggere in un certo modo danno delle informazioni interessantissime, eh, una spina archeologica di questo territorio ad esempio a proposito di localizzazione l'identificazione di Noma questa cittadina che andò secondo Silo Italico in soccorso degli amestratini che sono i mistrettesi eh, appunto in soccorso in battaglia quindi dovrebbe essere localizzata a ridosso di Mistretta è non simbolo mai... di Camastro diciamo no? probabilmente, qua veramente non abbiamo certezze, <ride> però c'è un disegno acquerellato di Camillo Camigliani questo architetto fiorentino che insomma lavorò per eh, il governo spagnolo, un disegno del 1583, appena 100 anni Anni prima della famosa tra, frana La torre di... delle sciavole tra, tra, tra ah, esatto. la porta la firma di esatto. Camilo Gabriani Lui. Insomma, attenzionò vari tutto il territorio, soprattutto costiero. Ma in questo caso, forse, nessuno prima d'ora aveva guardato con attenzione il disegno del Serravalle, la vallata dominata dal Castello di Mistretta e dalle, dai due versanti di Raetano, da una parte. E di, adesso diremmo Santo Stefano, ma nel 1583 non c'era ancora Santo Stefano di Camastra e Santo Stefano di Mistretta, il Casale era in un'altra convalle. Bene, in un sito in cui eh, poi si sono rinvenute delle evidenze di eh, epoca romana prima e medievale poi, eh, Camillo Camigliani disegna un agglomerato grande tanto quanto retano, di cui si è perso ogni traccia. Quindi la fonte che ci dà questo disegno eh, forse nemmeno in libro di 100 pagine eh, ci avrebbe così entusiasmato. Eh, quindi, Nella diciamo... sua introduzione lei scrive che si tratta di una pubblicazione classica ma allo stesso tempo innovativa, in che senso? Classica per eh, l'argomento che viene trattato e nel modo in cui viene trattato. Innovativa perché solitamente non spetterebbe né ad un laureato in beni culturali archeologici o ad un'associazione eh, di storici dell'arte, di archeologi, di restauratori fare un certo tipo di pubblicazione o meglio questo ci hanno sempre fatto credere spetterebbe agli organi ufficiali la sovrintendenza in questo caso e la sovrintendenza di Messina per essere chiari però siccome anche dal punto di vista archeologico i Nebrodi e soprattutto gli ultimi paesi della provincia di Messina Santo Stefano nella fattispecie sono periferia della periferia o almeno considerate tali, visto che nessuno si dava da fare noi ci siamo rimboccati le maniche e l'innovazione è proprio questa, nello scendere in campo, dicevo, con le nostre paure, con le nostre sensazioni, con le nostre considerazioni e metterle nero su bianco. Ecco,